Ciao amici, benvenuti ad una nuova puntata di Essere DJ Oggi, parliamo del coinvolgimento. Coinvolgimento dei pubblici è uno degli aspetti fondamentali di ogni DJ e di ogni DJ set perché... Buongiorno, sono Daniel Buralli e vi aspetto questa sera dalle 19:30 in poi qui al Pala Sport PalaParenti di Santa Croce sull'Arno per festeggiare insieme. 40 anni della Fossa dei Lutti un grande anniversario tanto sarà il pubblico che accorrerà questa sera quindi mi raccomando anche tu devi essere uno dei nostri Come ci sarà anche DJ Nasio quindi musica, intrattenimento, spettacolo e tante sorprese vi aspetto questa sera 19.30 a Palaparenti, Santa Croce sull'Arno. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook un bel like